Allora, bimbi, credo che prima di fare il gioco ci sia una cosa un po' noiosa, che vi fanno le lezioni di guida. Ragazzi, voi andate alla scuola inglese, state capendo? Ne? Adesso c'è il video, poi c'è... La prova orale, la prova scritta e poi la prova, la prova su strada. Amore, ma otto ore per fare una curva. No, amore. Ma dove va Liam? Liam, sei contromano. Sei contromano, Liam. E Leone dietro stop. il cespuglio ferma allo stop. <ride> amore, ma dove va? No, ma guardate Leo, no, ma guarda che si ferma allo stop, stop mezz'ora e poi va bravo amore bravo fuori corsia. amore sei un sei fuori corsia